Rallentare le clip su questo programma VideoPad Editor Video, un programma semplicissimo e molto professionale e in questo caso l'ho portato perché me l'ha chiesto un iscritto e mi ha detto di, di aiutarlo uh, come rallentare una clip oppure mm. un filmato che mh, uh, noi facciamo di solito ogni giorno e li pubblichiamo oppure Uh, registriamo e li vogliamo anche editare quindi in questo caso ragazzi vi do il benvenuto uh, a tutti in questo nuovo tutorial e in pochi minuti vi insegnerò come rallentare una clip facile facile ok ragazzi allora Prendiamo la nostra clip, io ho preso questo um, video di Rainbow Six e ho velocizzato il replay. Questa è la velocità, ma vabbè, allora iniziamo. E adesso lo voglio rallentare. Quindi in questo caso io ho videopad uh, in italiano. Se volete l'ultima versione dovete uh, scaricarlo in inglese. Quindi cambia velocità della clip. Ok? Dobbiamo rallentare la clip. Quindi da 1 minuto e 12 mettiamo... Dobbiamo alzare questa durata. Ok? Alzare. Quindi io adesso da 12 metto... 40, imposta ok, vai vogliamo pure rallentare l'audio? fate, fate fare a aspettate mantenere invariato il tono audio, imposta vediamo Perfetto funziona, se vogliamo rallentare uh, più velocemente dobbiamo, cioè, scusatemi, se vogliamo rallentare la clip dobbiamo alzare, quindi dobbiamo puntare in alto. Allora, uh, vediamo in una parte qui, qui ho scatenato l'inferno qui dentro, quindi cancello un attimo, cambio velocità della clip e qui mettiamo uh, un minuto e qui mettiamo 20 secondi in posta ok ok l'audio è in ritardo quindi in questo caso e io abbasserei un po' l'audio e e qui metterei 05, quindi imposta. <susurra> mantenere il tono ok, quindi ok, imposta per l'audio ok allora il video eh, l'ho rallentato per bene ma l'audio è sempre quello comunque con l'audio su Videopad e TorVideo video lo dà così mi dispiace ma lo dà così quindi detto questo grazie a tutti e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial quindi ciao